Le varianti sono eh, dei virus che hanno subito alcune mutazioni e eh, queste mutazioni i virus le acquisiscono soprattutto replicando. Quindi eh, più il virus è infetta e si replica nel soggetto umano, è maggiore è eh, la possibilità di eh, creare delle varianti. Eh, queste varianti della SARS-CoV-2 sono presenti anche in Italia, come in tutto il mondo oramai e eh, in particolare noi ritroviamo che eh, la percentuale maggiore di varianti presente in Italia, così come anche in Toscana, è eh, la variante inglese, che ha raggiunto circa l'87% e quindi sta soppiantando completamente la circolazione del virus originario di Wuhan. Sono presenti anche altre eh, varianti, abbiamo quella brasiliana, che eh, in Italia è presente nell'ordine del circa 4-5%, in Toscana la percentuale è un pochino più alta, il 10%, perché eh, abbiamo avuto diversi casi di variante brasiliana eh, durante l'ultima ondata epidemica. Sono circolanti anche, ma molto più rari per fortuna, le varianti sudafricana eh, o quella nigeriana eh, che sono poi le più pericolose perché sembra siano quelle a cui il vaccino non eh, risponde. Eh, I vaccini attualmente in uso sono efficaci sicuramente verso la variante inglese e eh, direi anche verso la variante brasiliana, soltanto l'efficacia è un po' minore nei confronti della variante brasiliana, eh, mentre è stato visto che sembra non funzionare per eh, la variante sudafricana. Questo ancora è un punto interrogativo, non lo sappiamo perché la campagna di vaccinazione è nata a dicembre del 2020 quindi ancora dobbiamo verificare quanto durerà questa immunità. Sappiamo dai primi eh, trial di fase 3 del vaccino RNA che eh, l'immunità è duratura almeno per sei mesi. Noi per ora abbiamo fatto uno studio recente su operatori sanitari e abbiamo visto che sicuramente si ha un declino della risposta anticorpale nel tempo ma la risposta protettiva di anticorpi neutralizzanti sembra perlomeno rimanere invariata. Vedremo in futuro che cosa succederà.